Eh, buon pomeriggio a tutti e benvenuti nel nuovo appuntamento eh, con informazione fiscale qui su youtube oggi con noi per il nostro nuovo approfondimento eh, tommaso cavi il tema di oggi è il super bonus le ultime novità ieri il direttore dell'agenzia delle entrate ernesto maria ruffini è intervenuto eh, presso la commissione finanza della camera per esporre quelli che sono eh, i dati sul super bonus e eh, la cessione del credito. Allora, Tommaso, cosa ci puoi dire di questo eh, intervento? Sì, innanzitutto che questo intervento in Commissione Finanze della Camera è l'ultimo della settimana, di una settimana di interventi che si è aperta lunedì, eh, in cui sono state ascoltate le associazioni di categorie professionisti e poi è proseguita è udito anche Ance la Confindustria eh, fino appunto al direttore dell'Agenzia delle Entrate. Eh, L'intervento di Ruffini è stato particolarmente interessante proprio per i numeri che sono stati forniti in merito alle agevolazioni edilizie, quindi sia al super bonus sia eh, alle altre. Eh, Diciamo che eh, i numeri sono importanti per due ordini di ragioni. Il primo è che eh, sono una cosa certa in questo momento in cui eh, la normativa è in continua evoluzione e il governo è alla ricerca di eh, soluzioni, soprattutto per eh, sbrogliare insomma, eh, la matassa e quindi la questione dei crediti eh, bloccati nei cassetti fiscali e il Parlamento invece eh, lavora per trovare dei miglioramenti nella legge di conversione del decreto 11 del 2023 il cosiddetto decreto blocca eh, cessioni. Eh, I numeri dicevo sono importanti perché eh, riguardano alcune eh, Prospettive di possibili soluzioni, in particolare il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che eh, ci sarebbero 7,2 eh, miliardi di euro di capienza fiscale nel sistema bancario per quest'anno, eh, una capienza che permetterebbe in parte di sbloccare il meccanismo. A questo si aggiunge la capienza delle assicurazioni, che è di 10,2 eh, miliardi in base alle stime appunto effettuate, per un totale di 17,4 eh, miliardi quindi eh, cifre molto eh, importanti. Eh, dobbiamo però rapportarle a quelle che sono poi le agevolazioni edilizie al 1 marzo eh, 2023 eh, l'importo che è stato raggiunto nel complesso dalle agevolazioni edilizie dal 2020 fino appunto eh, alla data dell'altro ieri è stato di 111 miliardi di euro. Di questi 62 miliardi sono, eh, riguardano il super bonus, sono numeri molto molto alti. Eh, se, se ci ragioniamo pensiamo soltanto che l'ultima legge di bilancio ha stanziato risorse per 35 miliardi di euro e il PNRR stanzierà 191 miliardi di euro, potremmo dire che il super bonus da solo è quasi poco meno diciamo, eh, di un terzo del PNRR che eh, così insomma sono numeri molto importanti. Un'altra novità su questo è arrivata eh, dalla pronuncia dell'Istat che eh, ricevendo le linee guida dell'Eurostat dello scorso primo febbraio ha eh, riv rivisto un po' eh, le stime eh, di questi bonus edilizi, questo perché eh, nella classificazione sono stati considerati come pagabili di conseguenza dovevano essere eh, contabilizzati nell'anno in cui eh, si sono, eh, sono maturati proprio i crediti eh, questo ha rivisto le stime portando il, il deficit del 2022 all'8% facendo salire il rapporto deficit PIL sia del 2021 sia appunto eh, del eh, 2020, nel 2020 dello 0,2% nel 2021 dell'1,8% ma in sostanza questi numeri Cosa ci vogliono dire? Eh, da un lato, eh, quindi, la spesa è aumentata per gli anni precedenti, eh, quindi si è visto che le stime sono state riviste a rialzo eh, proprio eh, perché ad incidere è eh, soprattutto il super bonus. Dall'altro, però. Eh, si è per così dire sbloccata la possibilità di maggiori interventi per eh, gli anni successivi perché appunto le somme sono state contabilizzate prima. Quindi questi sono un po' i numeri che girano intorno al super bonus, dobbiamo sempre tenere eh, presente che questi numeri poi nel concreto rappresentano imprese, rappresentano le banche, rappresentano i contribuenti e tutti gli attori che insomma sono impegnati a vario titolo eh, in interventi di super bonus e di bonus edilizi. Esatto, si tratta di numeri molto importanti come, come hai detto tu. Eh, in settimana ci sono state anche una serie di audizioni, di incontri con eh, esperti e rappresentanti de, dell'industria per eh, diciamo illustrare quelle che sono le proposte di modifica al decreto della scorsa settimana che eh, come sappiamo ha bloccato la cessione del credito. Eh, ci puoi dare qualche informazione in più su queste proposte? Quali sono le possibili soluzioni che sono state avanzate? Sì, eh, allora in questo caso ovviamente parliamo ancora di ipotesi in quanto dopo questa fase di interlocuzione eh, con eh, le eh, varie associazioni di categoria il Parlamento eh, provvederà insomma, a trasformare poi in legge ed eventuali modifiche eh, al decreto quindi eh, ci sono 60 giorni di tempo, c'è ancora tempo a meno che il Governo poi non decida di intervenire prima con nuovi eh, decreti. Eh, sono state avanzate diverse richieste Diciamo che principalmente adesso si lavora su eh, tre eh, punti principali. Uno è sull'agevolazione sisma bonus, quindi per gli interventi eh, che vanno a migliorare eh, appunto la situazione eh, relativa a terremoti, eh, sismica degli edifici. Questo perché senza la cessione del credito tali interventi eh, rischiano di essere tagliati fuori, proprio perché sono interventi molto, molto imponenti e eh, che richiedono grandi capacità eh, economiche, eh, c'è anche una questione legata proprio all'acquisto eh, degli edifici che vengono demoliti e ricostruiti perché per continuare ad avere la cessione al momento il decreto prevede che si debba avere il preliminare di vendita quando in realtà ci sono molte situazioni a metà in cui magari sono stati comprati materiali o eh, sono già stati ottenuti dei permessi edilizi per la costruzione queste eh, situazioni verrebbero tagliate fuori. Oltre a questo c'è eh, il discorso dell'edilizia popolare, anche in questo caso senza la cessione del credito eh, l'agevolazione di fatto sarebbe monca eh, e quindi potrebbe proprio venire esclusa per, da qui in poi eh, e lo stesso vale per, per le Ollus e per il terzo settore, quindi per tutte eh, le associazioni diciamo. Eh, si eh, lavora ma non si sa poi se rientrerà eh, tra, tra le modifiche tra le nuove eh, misure anche eh, la, il ripristino della cessione del credito per i contribuenti che eh, non hanno fondamentalmente molta capienza fiscale quindi quelli con i redditi più bassi però anche qui la situazione è molto in divenire ci sono altri due punti che eh, sottolineerei il primo riguarda la proposta ABI e ANCE che eh, è possiamo dire la via maestra eh, per provare a risolvere il problema dei crediti incagliati, ovvero quelli ancora nei cassetti fiscali di eh, contribuenti eh, e imprese eh, legati a cessioni eh, precedenti appunto al blocco. Eh, la proposta è già, era già stata avanzata nello scorso mese di novembre e si tratta di consentire alle banche di utilizzare i crediti del super bonus e dei bonus edilizi eh, in compensazione con gli F24 con parte dei debiti eh, dei propri correntisti, dei propri clienti. Eh, questo nei fatti libererebbe capienza fiscale delle banche e permetterebbe di acquistare eh, ulteriori crediti per sbloccare il meccanismo. Si discute ovviamente sulla percentuale, di questi crediti, di questa porzione dei, eh, di questa porzione di eh, debiti che potrebbero essere eh, compensati, anche in questo caso ovviamente la situazione è in evoluzione, quindi non sappiamo di preciso eh, se verrà eh, adottata questa misura, però è molto probabile in che eh, misura, insomma, in che porzione dei crediti. Eh, le ultime cose riguardano le, la possibilità di proroghe. Eh, sono proroghe che eh, tendenzialmente non dovrebbero essere adottate, però diciamo che dal punto di vista tecnico l'Agenzia delle Entrate ha detto che eh, potrebbero non esserci problemi soprattutto per quella che riguarda la comunicazione all'agenzia delle entrate eh, relativa ai crediti le cui spese sono state sostenute nel 2022 e negli scorsi anni. Eh, essendo una scadenza che di fatto non sposta molto, potrebbe eh, consentire a eh, molte altre eh, ditte e imprese di eh, appunto avere più tempo per effettuare queste comunicazioni ed evitare che vadano perse le, le agevolazioni edilizie, prima fra tutte il super bonus. Se da un punto di vista tecnico non ci sarebbero problemi, però questo avrebbe delle ripercussioni anche poi eh, sulla messa a disposizione delle dichiarazioni dei redditi sul modello 730 e quindi eh, a, a cascata ritarderebbe eventuali richieste di, di rimborsi, quindi è probabile che eh, questa proroga non convenga poi eh, adottata, anche se tecnicamente sì, si potrebbe fare, così come eh, la eh, proroga delle unifamiliari. In questo caso ci sarebbero eh, diciamo, eh, diversi, diversi nodi da sciogliere, però eh, il criterio rimarrebbe sempre quello di chi ha eh, raggiunto il 30% dei lavori al 30 settembre del 2022. Eh, in questo caso la proroga non sembra probabile però è stata in alcuni casi eh, richiesta, quindi questo è un po' il quadro di possibili interventi, possibili misure che però nei fatti ancora eh, sono solo nel, nel dibattito e non sono poi trasformati in, in norme, quindi eh, non sono ancora in vigore diciamo così. Molto bene, grazie Tommaso per uh, questi chiarimenti, come dicevi tu è una situazione in continuo divenire, noi di Informazione Fiscale vi terremo aggiornati sia sul uh, quotidiano online, sia qui su YouTube che sugli altri canali uh, social. Vi invitiamo a seguirci per restare sempre aggiornati su questi ed uh, altri temi. E da me e da Tommaso Gavi un uh, saluto e arrivederci al prossimo approfondimento. E prima appunto di lasciarci per il prossimo approfondimento eh, segnaliamo eh, l'articolo sull'audizione eh, del direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini che trovate all'interno della descrizione del video per, per chi volesse approfondire il tema. Arrivederci. Arrivederci.